Sono le 3 di notte raga Se riesco a giocare a questo gioco senza spaventarmi Vinco 1000 euro Ma più mi spavento più gli euro scendono Stiamo attenti Giocheremo in modalità difficile Oh mio dio c'è il libro di The Man From The Window Ok allora praticamente siamo... The man from the window dovrebbe essere qui a breve. E eh, io non so cosa fare. Dunque verso le 8 dovrebbe arrivare qua, giusto? Il The man from the window. Nel caso ci infiliamo nel cesso, non ti preoccupare. Madonna Audrey, ma sei proprio brutto. Cioè lui si chiama Audrey. Dice, Audrey, ho bisogno che tu mi ascolti. Qual è la prima uh, cosa uh, che dovresti fare quando questo succede? Uh, Audrey parla così. Questo è importante, Audrey. Lo so. Ok, metti idea. Oh, ha messo tutto, forse? No, ci sono altre pagine che dobbiamo mettere all'interno. Ok, dobbiamo trovare altre pagine... E eh, però dove, dove stanno le pagine? Dove sono nascoste? Forse sono nascoste all'interno del cassettone Pronto? Oh sì, ne ho trovata un'altra, vai metti, io non voglio morire Cioè, questo è il problema, capito? Magari qua, Eh, ce ne sono un sacco ancora a distanze che non avevo visto Sì, va bene, ho capito, non mi interessa questo Devo trovare la pagina, dov'è la pagina? Dammi la pagina C'è un'altra pagina ancora da qualche parte E eh, do ah, dove sta? Forse qua? No Eh, dov'è la pagina? Ti prego paura Sarà eh, qua fuori? Non c'è nessuno, non c'è nessuno, voi non avete visto nessuno No, no, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è Mi sto cagando addosso, mi sto scagazzando, mi sto scu Scucciando, scur... via Metti la pagina dentro, cosa devo fare? Eh, volevo dire, no, non ho perso niente, raga Non mi sto spaventando Vieni con me Allora, praticamente io ti nasconderò in un posto molto sicuro Siccome non ho letto il libro perché non ho voglia Ti nasconderò in un posto a caso E se muori, infatti tuoi, cioè non mi interessa Non ti preoccupare, Odri Vieni con me Allora, nasconditi nel cestino No, um, qua, nasconditi qua è l'ultimo posto in cui il The Man From The Window cercherà ha detto Ok mancano due minuti Il problema è che qua io non capisco niente Raga non capisco Non, non so dove devo andare perché non mi sto spaventando fatta. Mi sa che sono arrivato ai 0 euro comunque <gasps> Raga io credo di aver visto qualcosa Ora non posso urlare ma vorrei tanto urlare Manca un minuto Sono capace raga non so, Mi sa che ci ucciderà tutti Manca un minuto, raga. Io non so dove nascondermi. Boh, va bene, non lo so, raga. Adesso vediamo. Tanto adesso non mi spaventerò mai. Ci so sono le 8 e sta entrando l'uomo de della finestra. Abbiamo solo 5 minuti. Oh mio dio, ha sfondato la porta. Però io sono assolutamente tranquillo. Lui sta controllando come c'era scritto sul libro. Ma non ha trovato niente. Poi, dopo va a controllare questo e non ha trovato comunque niente. Dopodiché, bla bla bla va bene, ho capito. Dopodiché Va a controllare così sta roba <ride> E non c'è niente Non ha trovato chiaramente niente Nemmeno all'interno del coso Magari raga forse ce la possiamo fare Quanto manca però scusatemi Sotto il letto non c'è niente ovviamente Però scusami ha aperta la porta <ride> Cioè dovrebbe vederlo no Non c'è niente nel frigo chiaramente È chiaro mm, Non ha trovato niente e... Oh mio dio mi sa che andrà a controllare dentro il bagno E Aga, aiuto! Sotto il coso non c'è niente Oddio ha trovato Audrey Ok, allora noi ci dobbiamo nascondere uh, all'interno della vasca era Giusto. Ah, ha trovato un nuovo amico. L'ha pre preso Odri. Scusate, mi sta antipatico che ho perso. Io non perdo mai. Adesso invece gioco a normale. Allora, ha trovato questo libro. Mi prendo questa paginozza. Uh, mi prenderò questa paginozza qua sotto perché so che qua sotto c'è una paginozza esattamente lo sapevo e anche qua ah ma qui si vede nel vostro video io da qui non vedo niente la scorsa volta il signore della finestra non ha controllato né qui né qui cioè dico nemmeno la vasca da bagno quindi eh, a meno che non cambino le cose No, c'è un'altra pagina da trovare ok comunque a meno che non cambino tipo mh, la disposizione delle cose che va a controllare il signore diciamo Beh ehm, abbiamo già capito tutto come com vincere questo gioco Però non, non credo sia così Cioè probabilmente cambia ad ogni round Potrebbe essere Ah, ho trovato la pagina Ok vediamo un attimo Adesso la leggo Allora praticamente dice È felice quando va a caccia dei suoi nuovi amici Il suo prossimo passo è cercare un posto dove ci sono le, dove si mettono le scatole Quindi primo e il coso Ok quindi cambia tutto Boh raga io nasconderei uh, sto tizio qua Nasconditi nel <ride> Io credo che invece cerchi proprio l'armadio Boh però non c'è scritto che va sotto il letto Allora vieni con me Audrey Sotto il letto devi metterti. Tanto anche se muori a me non interessa. So io dove andare? So io dove andare? Vai qui, vai qui, vai qui, vai qui, vai qui. No, per favore, per favore, c'ero quasi, c'ero quasi. Ti prego, ti prego, ti prego, dai. Beh, comunque mi ha scoperto dei nuovi finali, praticamente è stata anche catturata la nonna ed adesso, cioè, vabbè, Audrey è triste e è traumatizzato anche. Però comunque il man from the windows um, Insomma ha catturato la nonna Purtroppo Prima di tutto controlliamo fuori Perché tanto so che qua c'è sempre qualcosa Ci sono dei fogli sicuramente qua da qualche parte È impossibile che non ci siano Esatto ce n'è uno qua Qua vedo meglio se guardo da voi Ok perfetto Adesso mi giro Vado su Tranquilli Adesso perché stiamo bloccando un po' tutti i finali per fortuna Mettiti qui Esatto proprio qui Ok raga So perfettamente dove andare Allora eh, Vado qua ora tecnicamente ho chiuso tutto, dai vi prego ditemi che ho chiuso tutto perché non voglio che qualcuno mi rompa le scatole di nuovo ok, dai, possiamo fare ok, nasconditi qua e non verrai trovato da nessuno adesso vedete che ho sbagliato, cioè vi immaginate che ho sbagliato perché mi sono confuso magari, spero di no, dai adesso vediamo dove andrà il signore oscuro del male e della finestra che tanto non mi fa paura perché ho detto che muoviti stupido signore inutile il frigo, non c'è niente nel frigo, vedi? Puoi uscire? Qui dentro non c'è niente, non ti preoccupare Qui, mi spiace, non troverai assolutamente niente Non c'è niente Non c'è niente Oddio, ho paura E non c'è niente nemmeno qua Prego <ride> Basta, vai via Ok, ah, sì, quindi se n'è andato, perfetto Ha perso, ha perso Ciao ciao signore, addio, è stato bello conoscerlo, ma lei è proprio stupido. Sì, abbiamo vinto questa volta. Se n'è andato. E io eh, credo di aver vinto i miei. Mille... Facciamo 300.